Ciao, sono Marco e sono a passeggio col fedele amico a quattro zampe e è un po' che siamo usciti di casa quindi comincia a fare un po' caldo anche se quando siamo usciti era fresco perché era mattina molto presto voglio condividere con te una frase che ho sentito non molto tempo fa e mi ha fatto riflettere molto così magari può aiutare anche te la felicità è più facile ricordarla che apprezzarla bene, io credo che è purtroppo molto spesso così ma in realtà non dovrebbe esserlo nel senso che noi dovremmo essere capaci di apprezzare molto meglio la felicità che viviamo cogliere l'attimo che stiamo vivendo il famoso carpe diem tanto eh, così eh, edificato nel film l'attimo fuggente no il carpe diem beh noi dovremmo apprezzare molto meglio tutto quello che abbiamo proprio perché la felicità pare che sia sempre un ricordo, eh? ricordo come eravamo felici. Io credo che noi siamo felici anche in questo momento. Voglio crederlo e voglio sentirlo. Questo significa che sto vivendo meglio il mio presente. Non dico che lo vivo perfettamente appieno perché farlo è un grosso esercizio. O meglio, richiede tanto esercizio anche se poi in realtà è una cosa semplice, ti basta osservare quello che stai provando in questo momento. Mi piace pensare di riuscirci, <ride> quindi cerca di vivere meglio l'oggi per considerare meglio la tua felicità e farla diventare un presente, non soltanto un ricordo del passato. Beh, Spero di esserti stato utile in questa mattina con questa esortazione a valutare meglio la tua condizione attuale, il tuo stato, quello che vivi in questo momento e di valutare quanto sei felice, perché è possibile che un domani ti guarderai alle spalle e dirai "Però com'ero felice". E perché apprezzarlo nel futuro, facciamolo subito. Spero veramente di esserti stato utile. Io continuo la mia passeggiata con King che ormai è corso avanti e ti saluto con un abbraccio, ciao.